Parliamo della benzina in Italia, dunque da Formello fino a Biterbo sono 60 km più o meno. E lungo il tragitto incontriamo eh, alcuni benzinai, una decina di benzinai. E vedo che il costo del gasolio nel primo benzinaio che era un ENI è di 1429, poi andiamo avanti, due chilometri dopo ce n'è uno della IP che fa il diesel a allora, 1000 bel Per pieno di benzina. 4, insomma, 20, 20 centesimi in meno del benzinaio, due chilometri prima, come funziona? cioè i benzinari si mettono d'accordo oggi costo io di più, domani costi tu di più io sono veramente ignorante in materia mi scuso in anticipo, magari qualcuno di voi sa, sa perché eh, quindi utilizzo anche il canale per imparare qualcosa continuando eh, sulla strada per Viterbo più mi allontano e più la benzina, il costo della benzina diminuisce parlo sia del gasolio che della benzina eh, andando verso fuori vedo che non, non c'è più il benzinaio della Eni o l'IP o il Total, insomma quelli che sembrano quelli un po' più blast quelli che vediamo più spesso che ci sembrano di, di marca, di qualità Andiamo avanti e incontriamo dei benzinai che sono meno conosciuti Almeno per quello che mi riguarda io non li conosco E mi viene subito il pensiero Chissà che benzina vendono questi Sarà buona o non sarà buona? Questo è intanto da capire Quindi mi sorge sempre il dubbio Ecco, leggiamo Diesel 1409 Super senza piombo 1559 GPL 0,59 e 9 Bella madonna Non so se si legge Come mai la benzina in Italia Costa di più che nel resto Delle città europee Gravare tanto sul costo Del litro di benzina Non è tanto il costo del carburante Di per sé che incide del 30% Sul totale di un litro di benzina Ma il costo delle Accise Sapete cosa sono le accise? Oh. Buongiorno, tutto a posto? Ora mi massacrerete qui sotto nei commenti dicendo ma non è vero, informati, effettivamente non sono molto informato, quindi spero in un vostro commento o consiglio. Però vi dico questa cosa, vi racconto, io due anni fa sono stato a Innsbruck per lavoro e ho girato un po', ho visto tante belle macchine, Porsche, Ferrari, BMW, Audi, insomma, e ho visto tanti benzinai di cui non conoscevo il nome. Ho sempre pensato, ma sarà buona la benzina che vendono questi benzinai? Poi mi faccio un calcolo, vedo supercar, vedo macchine di un certo livello, di un, di un certo rilievo e dico, beh, questi mica sono fessi che mettono una benzina cattiva dentro i loro motori. Per cui vado a fare il pieno prima di rientrare in Italia. E metto 70 litri di gasolio e vado a pagare e pago 70 euro un euro al litro mi viene anche voglia di guidare di più perché un euro al litro abituato ad un euro e mezzo qui in Italia per il gasolio o addirittura la benzina che arriva fino a 1 euro e 8, un euro e 9, dipende se metti la 108 anni nella Subaru anche se la uso pochissimo metto solo benzina a 108 anni e costa un mucchio di soldi le accise sono praticamente delle imposte introdotte dal governo italiano per andare a coprire determinati obiettivi. Quello che più mi scandalizza e credo che dovrebbe scandalizzare anche voi, fatemelo sapere nei commenti, è che noi paghiamo 17 diverse accise su ogni litro di benzina, che ognuna incide di 0,00 per carità. Però, ragazzi, stiamo pagando, io ho qui uno schemino, siamo andati a ricercarlo su Google. Um, stiamo pagando 17 accise alcune delle quali risalgono a degli obiettivi del 1930 come per esempio la guerra in Etiopia io ora vorrei leggerle con voi, magari vi mettiamo anche una grafica e sono d'accordo che alcune di queste siano motivate, però vorrei capire quanto abbiamo raccolto finora dal 1930 al 2020 per questa guerra in Etiopia? Abbiamo coperto questa spesa anche perché io non ho mai studiato bene la storia però una cosa mi ricordo della guerra in Etiopia mi ricordo che i soldati italiani riuscirono a colonizzare l'Etiopia e poi questa uh, terra fu definita il grande scatolone di sabbia e quindi gli italiani se ne sono tornati in Italia e abbiamo abbandonato l'Etiopia Etiopia che invece tanto scattolone di sabbia non era, perché sotto la sabbia c'era il petrolio. Forse era meglio tenercela l'Etiopia. Ogni eh, piccola accisa incide effettivamente di pochissimi millesimi di euro. Il problema appunto, è che stiamo ancora pagando oh, accise sulla guerra di Etiopia del 36, sulla crisi di Suez del 56, il disastro del Voyon del 63 l'alluvione di Firenze del 66 eccetera quelli più moderni risalgono al terremoto in Emilia del 2012 il decreto salva Italia del 2011 e l'alluvione in Liguria e Toscana del 2011 dopodiché insomma si va molto in grado qui c'è per esempio il terremoto dell'Aquila del 2009 eccetera cioè, io vorrei capire tutte queste cose diciamo prima degli anni 70 ma non abbiamo colmato questo, questo debito che avevamo in confronto di, di questi obiettivi specifici Noi saliamo a Innsbruck e paghiamo un euro per un litro di gasolio Ora, ma solo noi in Italia paghiamo la benzina così tanto? Oppure costa tanto anche nelle altre città importanti d'Europa? Magari parliamo di, di Parigi per esempio o di Ginevra poi tra l'altro ragazzi nei commenti che ho letto del video, del precedente video su quanto costa mantenere un GTR ho letto tutto, io leggo sempre i vostri commenti e vi ringrazio ovviamente per la partecipazione e mi sono anche utili tra l'altro ho letto che c'è stato poi un, cioè un clamore incredibile cioè una, una... quello che ho sempre provato io nei riguardi del superbollo è quello che provate anche voi cioè proprio una sorta di rabbia e pagare il bollo ci sta pure, voglio dire. Il Superbollo, da quando è entrato in vigore, io negli anni in cui è entrato il Superbollo possedevo una BMW M3 E46, una macchina bellissima che vi giuro ho dovuto vendere perché tra bollo e Superbollo pagavo 3.500 euro l'anno e non riuscivo assolutamente a mantenerla, era diventata la priorità. Quella macchina era come una famiglia, cioè mi costava più la macchina che. Perché la famiglia. A malincuore l'ho venduta con 62.000 km, una macchina era un gioiello perché non avevo la possibilità di mantenerla. Quando penso al Superbollo mi viene, mi viene la rabbia, è come se io acquisto un bel quadro, è mio di proprietà, lo appiccico sulla eh, parete di casa mia e devo continuare a pagare una tassa perché io possiedo quel quadro lì meno che qualcuno qui sotto nei commenti ora mi spiega che il bollo si paga anche per altri motivi, molto probabilmente. Io ho sentito dire che l'80% di quello che paghiamo del bollo va all'ANAS, che teoricamente dovrebbe garantire una sicurezza per le strade, ma io vi assicuro che dalla mia, nella mia zona, dalle mie parti, a Roma, è tutto una buca. Ma è vero che una parte dei soldi spesi dai cittadini, dai possessori di autovetture, per il bollo, quindi la tassa erariale, sono destinati all'ANAS Siamo andati a cercare un po' su Google per capire dove vanno i soldi del bollo I soldi del bollo vanno alla regione, infatti lo pagate, lo versate alla vostra regione di residenza Ma come vengono impiegati i soldi del bollo? I soldi del bollo vengono impiegati per principalmente per la ricostruzione delle strade, il mantenimento delle strade, la sicurezza stradale e quindi qui la domanda sorge spontanea. Nessuno di noi paga il bollo, perché le strade sono piene di buche. Rispondimi sì o no, e se sì, perché non riparano le strade? Sono stato in Sardegna per lavoro. Tutte le strade belle, perfette, che guidi, che sei lì, ah, questi curvoni, questi tornantini, queste strade con viste safiato sul mare, senza buche, dice madonna che bello il piacere di guidare finalmente si riscopre torno a casa e sto, sembro Ace Ventura questa terra racchiude straordinarie bellezze è tipo un safari e tutto una buca. Mi dispiace, non volevo fare un, un, video, un video, polemico, alzare l'ennesima polemica, anche perché poi, ragazzi, le polemiche non portano da nessuna parte, teoricamente, se uno fa una polemica, dovrebbe allo stesso tempo eh, trovare una soluzione, dare un consiglio per migliorare quello che non va. Vale. Ma sta entrando un po' in un discorso che l'officina del pilota teoricamente non, non deve trattare noi vogliamo solo contenuti di automobili da paura per chi non lo sapesse per chi fosse nuovo in questo canale intanto benvenuto e iscriviti se ancora non l'hai fatto e clicca la campanellina per rimanere aggiornato quando carico un video questo è un canale che parla di macchine ma lo fa veramente a 360 gradi semplicemente per condividere una passione quindi io fossi te mi iscriverei io sono Matteo Torrisi e mi puoi seguire anche su Instagram, su Chiocciola, Officina del Pilota. Dove potrai seguire, se ti fa piacere, delle storielle su quello che succede un po' tutti i giorni. E qui ci sarebbe bene un cazzi. lo scriverà è bello condividere la passione delle vetture perché poi alla fine il succo è quello se ti piacciono le macchine vuoi anche parlare delle macchine vuoi farle vedere a qualcuno vuoi condividere queste passioni con, con gli amici non lo puoi fare sempre perché poi abbiamo tutti poco tempo vedi il lavoro, vedi gli impegni, vedi la famiglia e allora lo possiamo fare tramite i social e questo è un, è un, è un buon motivo per stare insieme su questo canale quindi seguimi anche su Instagram, Officina del Pilota. Ciao!